Ciao, sono Marco, sto passeggiando da solo in questo spazio meraviglioso e si sentono dei rumori in lontananza, però in realtà in questo momento qui non vedo nessuno e praticamente sono solo. Questa è una bella sensazione, è veramente molto rilassante. Sai, le persone non sono comode nel silenzio, a stare sole nel silenzio ci si sta un po' scomodi e allora si cerca a volte di riempire quel silenzio con qualcosa, ma è importante avere uno spazio personale di silenzio, è molto importante, ti devi dedicare un po' di spazio in silenzio per riflettere, per meditare su te stesso o te stessa, sulla vita che stai facendo magari, ma anche senza andare troppo nel profondo, anche eh, semplicemente riflettendo su piccole cose, per esempio. Però le persone, te lo ripeto, non sono comode nel silenzio e allora magari sono lì che cercano di parlare. Addirittura conosco persone che, stando da sole, parlano da sole. Probabilmente si danno anche dei consigli. Eh. Prova a meditare su questo. Dedicati un po' di silenzio ogni tanto. Spero che questo possa esserti utile. Silenzio.